Ciao, se è la prima volta che state vedendo questo video sappiate che non sono matto, ma mi sto riferendo ad un video che metterò ora sia nelle schede e sia nelle note, così è sicuro che da qualche parte lo vedrete. Perché io ritengo di dover fare una, una piccola integrazione al video precedente, eh, per un po' di motivi. Prima cosa è che eh, il tema principale doveva essere il fatto di aver incontrato la mia amica Giulia, del canale Gerudia Alice Amore, che vi metto pure quello, tanto a lei un po' di pubblicità in più, anche se eh, ha. 16 volte i miei iscritti più o meno non basta eh, il tema principale doveva essere quello e eh, per un mio errore di valutazione eh, il tema principale è diventato la fine della mia virgolette molto storia però se se tutte le uscite se tutti i commenti fossero stati graditi non ci sarebbe stato bisogno di fare questo video invece io sento il bisogno di farne un altro per poi chiudere definitivamente questa storia che infatti vi caricherò il primo possibile perché eh, allora qui bisogna mettere in chiaro alcune cose che non è che non riguardano tanto la mia storia cioè volete ve ne posso anche parlare in un video, tanto cioè io non ho problemi, basta non fare nomi e non fare offese. Poi si può dire quasi tutto per il momento. Però quello che voglio, met voglio mettere in chiaro è questo. Allora, eh, ci sono alcune persone nei commenti di quel video che devono un po' decidere cosa vogliono da me. Non tutti, è eh, soltanto alcuni, veramente. Ci sono alcune persone che devono un po' decidere cosa vogliono da me Perché se io mi faccio un video di 9 minuti Dove eh, Una parte parla del mio ex E una parte parla dell'incontro con la mia amica La mia speranza è che voi lo vediate tutto E tutto al più O mi fate un commento globale su, tutta la su tutto il contenuto Oppure magari, non lo so Se... Può essere per dire che uno non se la sente di commentare la, la parte della mia relazione Anche perché e di questo mi prendo la responsabilità Io ho solo accennato Ma ho solo accennato non perché ho qualcosa da nascondere Ho solo accennato perché il tema del video è un altro E non volevo dare troppa importanza a questa persona Invece sono stato anche, ehm, come dire, no accusato però. Perché accusato è una parola grossa mi è stato anche detto il contrario in un momento, in un commento, <ride> so parlare, gli hai dato troppa importanza, cioè per aver dedicato sì e no due minuti su 9 minuti e 20 di video gli hai dato troppa importanza, Ma certo che alcune persone sono veramente bra brave a fare le stoiche con... <coughs> con le storie degli altri, ma allora se volete che vi porti soltanto cose allegre, che vi pigli per il culo, che vi dica che va tutto bene, basta dirlo, io vi porto solamente i video tag, vi porto solamente video cazzate, po vi porto solamente video divertenti e basta dirlo, però fino a prova contraria ricordatevi che è anche il mio canale, quindi se a me, se a me va di portare un'altra cosa proprio non, non si resiste ad esprimere un giudizi gratuiti non richiesti, io poi a un certo punto devo prendere le mie misure se mi attirerò le antipatie di qualcuno con questo video mi dispiace ma sento il bisogno di caricarlo in inframezzo con quelli che, con quelli che usciranno perché per quanto, per quanto eh, comunque sia siano stati fatti degli sgarbi nei miei confronti dalla persona che frequentavo per quanto potevo anche io essere un po' sveglio, però non ve l'ho detto per cercare nessun tipo di consiglio, ve l'ho detto semplicemente perché se io vi mettessi. vi, vi avessi messo eh, il vlog di Giulia tagliato, a parte che veniva una cosa di 4 minuti sì e no, più o meno, e e se vi, devo fare un vlog, se vi devo portare un vlog tirato via non ve lo porto ma poi c'era un taglio evidente là dove Giulia diceva Riccardo è il suo compagno perché io non ho più un compagno, probabilmente non ho mai avuto e quindi proprio per stemperare, eh, stroncare subito delle altre curiosità sono stato io a voler dire guardate che ho fatto un taglio perché non ho più un compagno però, un conto è volermi dire uh, come hanno fatto in tanti. Guarda, mi dispiace, non me l'aspettavo proprio. Uh, alcune persone sono state anche ad ascoltarmi diverse ore nella stessa giornata in cui è successo. Un conto è um, esprimere altre cose che non sono state richieste. E poi volevo dirvi un'altra cosa con tutta la lucidità del caso: è inutile che mi vogliate dire che sicuramente troverò di meglio o è inutile che mi vogliate dire che non mi merita perché a parte che non mi merita lo so da me non ho bisogno che me lo venga a ricordare nessuno ma che troverò di meglio vi vorrei sfidare a ripeterlo nuovamente perché in Italia non c'è cultura della disabilità puoi essere anche la migliore persona del mondo ma in Italia non c'è alcuna cultura della disabilità in Italia siamo ancora all'immagine del disabile poverino, all'immagine del disabile come angelo assessuato. Be ebbene no, io non sono questo. Io non sono assolutamente questo. Non voglio essere chiamato poverino, non voglio essere compatito. Se vorrò essere consolato so chiederlo, se vorrò chiedere dei consigli so chiederli come qualsiasi altra persona. E soprattutto faccio sesso. Fatevene una ragione, voi che avete ancora questo immaginario del poverino disabilino sessuale, no, faccio sesso, mi dispiace, e devo dire che non, non mi sento privato per nulla dal punto di vista delle possibilità sessuali, l'unico mio limite è che ci sono tanti maschi e pochi uomini, degni dalle mm. nome. E non sto parlando certo del modo di parlare, di muoversi, perché io sono dell'idea che nessuno debba essere se stesso. Però un maschio vuole il pene, un uomo vuole un altro uomo. Tutto sta la differenza. Però sinceramente io sono arci convinto del fatto che non mi manchi niente per, per dare e ricevere appagamento sessuale. Quindi... Spero che questo video vi inviti a riflettere, vi inviti a pensare due, vo due volte prima di dare consigli non richiesti Perché, ripeto, quel video non l'ho fatto, non fatto per, dare, per chiedere consigli, non l'ho fatto per attirare la pietà di nessuno E non prendetemi in giro che troverò sicuramente un'altra persona, a parte che non la cerco A parte che non la cerco perché sinceramente hai anche 27 anni, piuttosto che perdere Due preziose settimane della mia vita con un bambino viziato. Cioè, sarei stato volentieri singola anche altri dieci anni. Anche perché conosco persone che si sono fidanzate di fine 40, Quindi, ragazzi... Cioè, potevo benissimo resistere un altro po'. Ehm... Non mi ricordo più quello che stavo dicendo. Benissimo. E poi veramente... Cioè... Cerchiamo di dare il alle parole il peso che hanno, vedo tanti commenti nel mio canale se sei una bellissima persona, ma in base a cosa lo dite che io sono una bellissima persona ragazzi? Io non conosco quasi nessuno di persona di voi, così come non vi dico che siete bellissime persone non vi dico nemmeno che siete brutte persone perché non ho il titolo, può darsi che ha agito non ha agito nemmeno con cattiveria, però a me ha dato molto fastidio e non troviamo... Non troviamo eh, la scusa che io sono un personaggio pubblico prima di tutto perché ho mille 1050 iscritti cagati come dice Sorellina. <ride> e poi perché comunque il fatto di essere come lo, come lo si chiama ora ultimamente un personaggio pubblico non implica che si possa dare aria alla bocca o in questo caso alla tastiera e dire quello che si pensa senza pensare. E meno male che non ho mai ricevuto insulti in vita mia normale che non ho mai ricevuto offese a livello pesante però lo stiamo andando fuori tema io penso a questo punto di aver parlato abbastanza uh, ho deciso che non spammerò questo video, non spammerò mm, non vi farò i soliti ricordini dei social tutto al più li metto se ve li volete leggere altrimenti non mi importa ah, uh... Non iniziate a dirmi questo video è per le visualizzazioni perché tutti i video di tutti gli youtubers sono per le visualizzazioni, se le faccio ben venga. E ci vediamo presto con un paio di collaborazioni, penso, se tutto va bene. Ciao ragazzi!